Signori buongiorno e bentornati al TGK, oggi in primo piano il grande caldo. Massimo, cazzo è? Studio aperto. C'ho caldo, dai Francio, voglio, c'ho caldo, caldo, caldo. Amici di Crino, bentornati con Mr. K, attenzione perché oggi puntata roboante, parliamo di scalpelli SDS Plus per divizia. Partiamo dicendo che sul catalogo 2019 Crino... Qui potete vedere una diapositiva dal vivo. Trovate ben due linee di martelli SDS Plus. La prima, una qualità standard crino ormai riconosciuta da tempo. E la seconda, una qualità superiore, quindi high quality con delle geometrie particolari. Vi ho parlato quindi di due qualità, ma per farvi capire meglio facciamo subito un bel esempio dall'altra parte Slide. parliamo ad esempio dello scalpello a punta come potete vedere nella qualità standard ecco qui, il disegno è abbastanza semplice quindi con una forma appunto a punta del nostro utensile mentre per la high quality tac, come potete vedere oltre alla forma appunto appuntita abbiamo anche un'elica cosa serve? Questa elica aggiuntiva naturalmente migliora l'evacuazione dei detriti durante la fase di distruzione. Abbiamo quindi parlato di geometrie diverse per ogni tipo di scalpello, ma andiamo adesso a vedere quali sono gli utilizzi principali per ogni tipo di geometria. Partiamo dal già citato appunto scalpello a punta. Gli utilizzi principali sono... Questo tipo di geometria di scalpelli è particolarmente adatta per lavori come la messa nudo di armature nel cemento armato, il rifacimento delle fughe nelle, delle fughe nelle piastrelle e naturalmente tutti i lavori di precisione nel calcettozzo. Seconda geometria ragazzi, parliamo adesso degli scalpelli piatti. La nostra gamma è composta da due tipi di scalpelli piatti, uno con il tagliente da 20 mm e l'altro con il tagliente da 40 mm. Principe degli scalpelli piatti, naturalmente, è lo scalpello da 60 mm, la cui potenza è immaginabile solo paragonata a quella del signore. Sì, sono io, sono il principale. La loro forma li rende particolarmente adatti per tutti quei lavori di risanamento e ristrutturazione, come ad esempio... La rimozione di intonaci, di residui di calcestruzzo o di stucchi dalle pareti. Gli scalpelli piatti naturalmente sono anche adatti per tutti i lavori di sfondamento su pareti e lo scalpello da 40 mm naturalmente ci permette di essere molto più veloci rispetto al 20 mm. Potenza dei 40 mm. Spacca! Se ancora non siete soddisfatti ma la vostra voglia di distruzione vi chiede di più... È tempo di distruzione! Abbiamo anche l'asso nella manica ragazzi che è uno scalpello piatto speciale da 20 mm con delle nervature superficiali Cosa servono? Queste nervature infatti creano nel materiale che stiamo andando a demolire delle fenditure di tipo verticale e non solo orizzontale Quindi otteniamo un effetto demolitore devastante Ultimo, ma non ultimo, tra gli scalpelli piatti, citiamo lo scalpello dedicato alla rimozione di piastrelle che ha una forma leggermente arrotondata, un po' a cucchiaio, diciamo. Io faccio il scavetto. Mui faccio il cucchiaio. Passiamo adesso ai cosiddetti scalpelli di tipo sgorbia. Ah! ah! allora dice si sgorbia una brutta gli scalpelli a sgorbia ci permettono lavorando nel calcestruzzo dei mattoni di andare a creare delle scalature con estrema facilità esistono due tipi di sgorbia Fatta attenta uno di tipo standard e uno con delle ali laterali che servono Diciamo da fermo per evitare di andare troppo in profondità sul materiale che stiamo andando a lavorare. Tutti gli scalpelli hanno lunghezza 250 mm e presentano l'attacco SDS Plus. SDS Plus che come tu ben sai è stato inventato da un grandissimo uomo. Ed ora vi devo rivelare che quell'uomo era Elon Musk. Quel ragazzo era proprio Elon Musk. Pazze! Scomma tu monetizzi con YouTube quanto monetizzi? Naturalmente, miei cari ragazzuoli, amici, amanti della demolizione, vi raccomando e vi ricordo di disinserire la rotazione quando andate a montare questo scalpelli sui vostri trapani demolitori. Sama Sandir. Sama Sandir. La nostra nuova gamma di scalpelli di monitor, ragazzi, naturalmente li trovate sul nostro nuovo catalogo 2019 Crino, a pagina 383. Naturalmente, non solo di SDS Plus vive l'uomo, ma sul nostro catalogo trovate anche scalpelli di tipo SDS Max, e con attacco esagonale in varie misure. La sgorbia c'è anche negli esagonali. <ride> Benissimo ragazzi, spero di aver sfamato la vostra voglia di demolizione con questi scalpelli fantastici. Vi raccomando ragazzi di mettere un bel like a questo video, di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità di Crino. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social cercando Crino e noi ci vediamo al prossimo episodio di Mr. K e l'arte della demolizione. <ride> Sto forando, prego, non mi disturbare. Che poi sgorbia. Sarà un cesso, no? Cesso, piastrelle.